Ciao a tutti ragazzi sono S2004 e oggi in questo video noteremo che è tutto buggato Che bella la cantina vista da qui ehm, Boh non so perché è buggato ma vabbè ehm, In questo video ho molte cose da farvi vedere La prima è che qui è andato molto avanti e adesso abbiamo tutte queste cani da zucchero poi qui sono andata avanti, ma per qualche motivo le librerie sono scomparse, eh, incantando ho trovato Silk Touch, e qui c'è un po' di roba ma fa niente, Anzi, magari un... questo, così, e... sono andata avanti, poi infatti anche qui ho portato avanti un po' le mucche e ehm, quindi in questo video proveremo anche a, a mettere un po' posto là ra raccoglieremo i, i coralli e non lo so cosa potremo ancora fare ci penserò ehm, intanto vi, ripongo, vi ripropongo sempre la stessa domanda se... Vi interessa che porto Five Nights at Freddy? Five Nights at Freddy? <coughs> e... Non lo so Ah, poi dopo qui ho messo a posto perché mi sono reso conto che avevo messo un, un blocco di argilla rossa e non, e non la terra Allora, quindi e adesso faccio tutte le librerie e è le metto no, poi lì a posto fatto le librerie, nel frattempo qui è ancora tutto pagato, uno zombie mi vuole dare fastidio eh, mettiamo a posto oh, basta piazzare un blocco ok piazziamo le librerie, non mi è venuto in mente che se noi mettiamo le librerie qua non sono... Non succede niente, perché le librerie devono essere davanti a lui. Quindi, cos'è sto po? Oh, sti bug, ma che cosa ho fatto? Speriamo che la 1.13, che tra l'altro è uscita, non ve l'avevo ancora detto, eh, sia meno buggata. Ecco eh, si, devo fare l'ultima libreria Che l'ho distrutta questa Scaffale Pensavo si chiamassero librerie Vabbè, tanto non è che ci sia tanta differenza Contiamo, allora ce ne serve ancora una qui Quindi uno Non abbiamo una, due Tre, quattro, cinque Sei, sette, otto con questa 9 E se ne mettono altre sopra e tecnicamente poi fanno 15 vediamo quanti livelli siamo già 16 ok buono allora adesso con silk touch vado a prendere i coralli quindi faccio un altro taglio dove li vado a prendere Allora ragazzi, sono arrivato al punto dove ci sono i coralli e adesso con il, la piccozza vado a, a scavarli. E se li prendete con un piccone che non è tocco di seta si romperanno. Che per quanto cavolo sono? Vabbè faccio anche un altro taglio dove li prendo perché sarà molto noioso. Allora, ragazzi, sono tornato dal um, eh, dal più e ho fatto... ho raccolto un po' di roba. E non ho raccolto tantissimo perché c'erano i Drowned che avevano tutti il, um, il tridente e non smettevano di colpirmi. E, um, e spero non si sia rotta ulteriormente l'armatura. In più c'era... Um, e avevo l'inventario pieno non potevo raccogliere troppo quindi per adesso teniamo soltanto questi coralli che ci bastano e avanzano e poi dopo... Allora ragazzi il video finisce qui, ehm, in questo video se non continuo a, a, ad aprire tutto abbiamo fatto abbastanza cose e quindi io vi saluto qui, ciao!